Versetto 14, eh, ecco, questo è interessante. Dice: accadde che quando Abramo arrivò in Egitto, Mistraima, dice: Tanach Torah dovrebbe dire quando arrivarono in Egitto. Sentite, la delicatezza. Aval, eh, ma in questo modo, Abramo, eh, ci insegna Abramo che aveva. Nascosto Sara in una cesta, un canestro, quando eh, però richiesero i dazi doganali, aprirono la cesta e eh, eh, eh, eh, la videro. Questa è, è, sì, è la stessa cosa la troveremo in Genesi Rabba, al, eh, pere, credo, il 40 per 40, sì, per il 40 del Genesi Rabbà. Il versetto 15 dice, quella che la videro i principi, gli ufficiali, del faraone, fecero queste lodi. Dice lui, fecero le lodi tra di loro, dicendo costei e degna del re. Vedete come ci fa intuire determinate cose diciamo situazioni e ve lo dico subito perché anticipiamo il versetto 17 quando parla dice che Dio colpì il faraone di grandi piaghe Arashi dice fu colpito vedete come deve depolarizzare fu colpito dalla piaga chiamata Ratan c'è scritto così Ratan per cui gli era impossibile avere rapporti sessuali. Questa interpretazione ufficiale, diciamo, noi potremmo dire dogmatica, no? degli ebrei, noi la troviamo perché in Genesi Rabbà, che è un trattato importantissimo, al, al 41esimo Perech al Pasuch eh, Bet 2, c'è praticamente la eh, giustificazione del fatto che lei stette a corte del faraone ma non ebbe quindi rapporti sessuali. Ecco, Questo è importante dirlo perché il verbo che vi avevo sottolineato prima, prese, lasciava adito anche questa idea. Quindi diciamo che Rashi, che, che è il commentatore sicuramente più autorevole da questo punto di vista perché quando si fanno dei commenti di, di, di Genesi si parla sempre della Torah in generale Genesi dice ma qual è il commento che hai letto Basere non poi non aver letto Rashi da questa giustificazione perché è poi quella che è entrata tra virgolette dogmaticamente nel, nel, nel, nel pensiero di Israele ecco. il versetto 16 le Avram e Tiv, <ride> Babura, e, e Abramo fece bene ehm, a, causa, a causa a causa di lei, sottinteso il Faraone, e Vailo, Vailo e, e, e fu a lui noi potremmo dire: fu data a lui gregge, bestiame, asini, servi, serve, cammelli. Ecco, il versetto 17. Ve l'ho già preannunciato e colpì il tetagramma et farò viennaga. Ricordatevi sempre che il negev è la pestilenza, quindi una piaga, ecco. Quindi e piagò il tetagramma il farone quindi colpì di negaim di colpi, di, di, di piaghe, di, di pestellini, dolim grandi, ecco. quindi è un plurale, non fu soltanto ratan, come dice, come dice in maniera anche così, molto, molto sempli, semplicemente dice rashi, ma qui c'è qualcosa di molto forte, perché è colpito il faraone da, da, da, da colpi, da piaghe, Dolim grandi, non solo lui ma anche la sua casa al davar sarai ecco a causa di, di Sara di Sarai oppure al se noi mettiamo cambiamo le vocali lo possiamo fare eh? come scritto come leggi al davar sarai potrebbe essere anche sulla parola di Sara non solo a causa di Sara, che è una traduzione, cioè scusate, una lettura che, dove si può tradurre così, cambiando le, le, le, la, la, la, la fonetica della vocale, ecco, perché è molto probabile che anche lei abbia detto delle cose, probabilmente a Dio, perché si dice che il tetagramma colpì. Quindi lei deve aver detto qualcosa a Dio. Diciamo, il, il, la grafia lo, lo permette. Comunque, Aldavar Sarai. Esce Avram, la donna di Avram. Sottolineato ancora il fatto che lui era la donna, lei era la donna di Avram. Vai role Avram. E urlò, chiamò, in invocco forte, cioè una, una, una chiamata potente. Il faraone, ma la corte, il faraone, non solo i re, tutti, il palazzo. Avram va omer. Masottasitali e disse ma cosa mi hai fatto l'ammalò perché non e qui è interessante perché dice mi hai raccontato è lo stesso verbo che si usa quando si deve fare un, un commento un racconto per esempio di un libro biblico lì cioè a me chi isteha che lei, perché lei, che lei, che, che, che, che questa qua era, era la tua donna, istekahi, cioè era la tua donna, perché non me l'hai raccontato, perché non mi hai narrato tutto quello che c'era dietro? Lama a Marta, a perché non mi hai detto che, perché mi hai detto che mia sorella lei, I? e dice, e, e, e o e io l'ho presi a me, per me, Leishá, come donna. Qui il faraone dice, io l'ho presa come, noi diremmo diremo come moglie. Ecco perché, lui lo capisce dal fatto che riceve delle piaghe terrificanti. Lui è la sua casa, non solo lui, altro che Ramatan. <ride> Vietà inè, velach. Ecco adesso, prendi la tua donna. Ecco, ecco, ecco, ecco, la tua donna. Prendi e va. Vietzav Alaiv e ordinò su di lui, circa a lui il farò. Anashim, Vietzalechhu, otto vetisto, vetkola sherlo che lo scacciarono lui, sua moglie, e tutto ciò che era a lui. E qua finisce il capitolo 12, però come vi ho detto all'inizio di questa derascià, la la, la la salita, quindi il ritorno in Nereskena, è frutto di grande benedizione, perché qui Dio lo benedice potentemente, perché lui invoca il tetagramma potentemente. Vi saluto e vi ringrazio, eh, spero che vi sia piaciuto il, il commento, se lo trovate di vostro gradimento questa della Shah vi prego di farla girare e di, se volete continuare a seguirci a noi farebbe molto piacere di iscrivervi per poter ricevere le varie notifiche. Come dico sempre vi saluto alla prossima che Dio ci benedica grandemente nella lettura della sua parola. Grazie e alla prossima, ciao.